Isic, um, a me sembra che è molto o veramente opportuno parlare oggi espressamente oggi della storia delle elezioni in questo momento siamo attenti osservatori di un processo drammatico sembra a me almeno che dimostra da un lato l'importanza della sovranità del popolo e dall'altro come sia difficile trasformare il voto individuale in un sistema condiviso da tutti gli appartenenti della Repubblica. Comunque oggi qui all'ISIC, insieme con Claudia Katzka, non intendiamo parlare delle vicende americane, veramente. no, forse ci saranno qualche riferimento nella discussione, ma parliamo della trasformazione delle culture politiche in Italia e in Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale. Oggi parla la dottoressa Claudia Gatzka, che presento solo brevemente. Ha studiato storia, scienze politiche e etnologia presso la Humboldt Universität e anche la Libera Università di Berlino, e anche, che è importante per gli italiani, all'Università di Bologna. Uh, nel nel 2016 ha conseguito la promozione alla Humboldt Universität, e poi è stata assistente all'Università di, eh, di, Fri di Friburgo e dall'inizio di quest'anno è attualmente una specie di assistant professor accademico reti, è una posizione abbastanza difficile da tradurre in italiano eh, spero che è giusto di parlare di assistant professor presso l'Università di Friburgo al centro del suo discorso si trova la sua monografia pubblicata nell'anno scorso sotto il titolo di Democratie de Vela Stadtgesellschaft und politische Kommunikation in Italien und der Bundesrepublik, Ralliani 44 e 69 del XX secolo. Claudia Gazzka ha anche curato diversi volumi, eh, di cui cito solamente due. Eh, un titolo, si chiama Schleichend an die Macht, wie die neue rechte Geschichte instrumentalisiert um Deutungshoheit über unsere Zukunft zu erlangen, questo è un titolo pubblicato, oh, sarà eh pubblicato per la, nella seconda edizione quest'anno, e un altro libro sul tema Wahlen in the Transatlantic Moderne, questo è un fascicolo eh, della rivista Comparatif, eh, uscito in 2013. Claudia Gatzka, Gatzka ha pubblicato in italiano un sunto del suo libro, che si trova in un volume curato da Maurizio Cao eh, e me, ehm, sotto il titolo Le elezioni politiche e i media che fanno parte della del collana Quaderni dell'Istituto, è stato pubblicato a luglio quest'anno. In questo articolo l'autrice si pone la domanda, e cito, come siano riusciti i tedeschi e gli italiani nel dopoguerra e dopo le dittature fasciste a trovare un collegamento verso la democrazia rappresentativa. Il libro di Claudia Gazzka analizza per la prima volta questa tematica da una prospettiva della storiografia urbana. In questo modo osserva attentamente gli incontri diretti fra elettori e eletti e questo mi sembra veramente un nuovo approccio. Siamo molto curiosi adesso di ascoltare la sua relazione. A lei la parola e passa la parola a te. <ride> grazie, eh? uh, grazie tante per l'invitazione, per l'accoglienza digitale <ride> e per la possibilità di presentare il mio libro in questa occasione. Tante grazie anche a tutti che ci sono interessati a partecip partecipare, oggi ne sono molto contenta. Uh, il mio italiano non è più così fluente come una volta, ma spero di poter farmi capire in un modo sufficiente anche nella discussione che è che segue. La mia presentazione è divisa in tre parti. Per prima cosa localizzo il mio approccio metodologico nell'ambito della storiografia recente sulla democrazia. Per seconda cosa presento molto brevemente qualche tesi del mio libro e per terza cosa presento un molto piccolo chiesto per illustrare come il mio libro tenta di modificare l'immagine storica della partitocrazia italiana in quell'ottica comparata sulla Germania federale e l'Italia repu repu repubblicana. Primo punto. Il mio libro fa parte di un nuovo diciamo, boom storiografico sulla democrazia con dei storici tedeschi in prima fila. I motivi sono abbastanza chiari, in una fase segnata da una crisi percepita della democrazia stessa e della sfida del populismo di destra, si è chiesto ai storici di saper raccontare come la democrazia si è sviluppata e quali grandi successi ha portato a sé. Nello stesso momento la nuova storia della democrazia accentua più le similitudini e soprattutto le sfide comuni delle democrazie storiche che le differenze tra le nazioni e la loro mentalità democratica, diciamo o le loro strutture statali o sociali politici. Io mi inserisco in questo quadro storiografico, tuttavia non concepisco la democrazia come un progetto che si evolve in senso progressivo o normativo e, non credo che sia sufficiente accentuare che la democrazia sia sempre in crisi e sempre fragile, come è altrettanto ribadito nella storiografia sulla democrazia. Questo è vero, ma è anche un po' triviale. A me interessano le repubbliche come configurazioni storiche, con i loro problemi specifici dipendenti dalla costellazione temporale e spaziale. In questo senso ho indagato in ottica comparata la Repubblica federale tedesca e la prima Repubblica italiana come configurazioni che ho chiamato democrazie degli elettori. Questa concezione punta sulla qualità parlamentare delle due giovani democrazie su un lato e sulla cosiddetta gente comune, gli elettori sull'altro. Dopo l'esperienza delle dittature fasciste, tedeschi e italiani dovettero fare i conti con questa democrazia parlamentare e ciò avvenne nel ruolo di elettori ed elettrici. Il radicale mutamento del sistema portò la politica a essere presente in modo nuovo nella vita quotidiana della, dei cittadini, soprattutto in occasione delle competizioni elettorali. Italiani e tedeschi conoscevano le campagne elettorali dall'esperienza fascista, dai plebisciti, ma le competizioni democratiche erano qualcosa di diverso. Italiani, eh, italiani e tedeschi dovevano ora nuovamente scegliere tra una moltitudine di partiti, affrontare i conflitti politici e tentare di risolverli senza ricorrere alla vi violenza dovevano costruire un rapporto di fiducia nei politici che intendevano proporsi come i loro migliori rappresentanti. Sono questi aspetti di rappresentanza legittima e delle regole del conflitto che mi interessano. Chi doveva e chi poteva rappresentare un popolo che si mostrava troppo grande di poter esercitare la sovranità in modo Autonomo e diretta, e che era stata coinvolta, eh, stato coinvolto attivamente nella dittatura senza necessariamente aspettare la democrazia occidentale, cioè parlamentare, capitalista e liberale appoggiata dagli Stati Uniti. Su quale fondamento potevano i nuovi rappresentanti politici chiamarsi legittimi su questo sfondo storico? e come venivano organizzati i contatti e la comunicazione tra rappresentanti e rappresentati. Quale forma presero la concorrenza e il conflitto politico davanti alle porte dei cittadini postfascisti nelle città. Come vennero istituzionalizzate regole pacifiche della gara politica in ambito locale, ambito quotidiano. Ecco le questioni che formarono il filo conduttore della mia ricerca. La sfida comune per l'Italia e per la Germania fu di trovare modi di comunicazione tra il popolo repub repubblicano e il parlamento, parlamento come luogo di rappresentazione del popolo, abitato, come sappiamo, dai partiti politici. Il mio libro è un tentativo di capire come tramite comunicazione tra la sfera del quotidiano nelle città e la sfera partitica parlamentare si creò legittimazione politica. Per questo mi ho focalizzato principalmente ma non esclusivamente sulle campagne elettorali come fasi intensive di comunicazione, comunicazione politica e a volte in città e a volte anche, anche in, in campagna ma il mio foco, princip foco principale sono le città. Il mio approccio si distacca dal concetto di cosiddetta democratizzazione, che è stato il filo conduttore di tanti studi sulla Germania federale negli ultimi decenni, che puntano sul successo storico del secondo tentativo democratico dei tedeschi. Per dire la ver verità, queste ricerche e sacci fioriti fin dagli anni 90, dopo la eh, caduta della mura, spesso non analizzano la democrazia ma lo Stato, le istituzioni democratiche e la loro stabilizzazione. Un altro filo di queste ricerche ha proposto un concetto di democratizzazione come interiorizzazione culturale dei valori democratici. Il primo problema metodologico che si pone qua è che, come storici, non possiamo scoprire i valori che si trovano all'interno degli individui. Possiamo solo osservare le pratiche umane e quello che viene comunicato, che viene all'esterno. Il secondo problema che si pone è che i criteri della cosiddetta democratizzazione si mostrano abbastanza arbitrari quando ci si mette a confronto, con, eh, per esempio, con l'Italia. Nella storiografia tedesca si crede che, per esempio, un modo di vita moderna condussa all'interiorizzazione di valori democratici. Ma sappiamo che la storiografia italiana racconta altre storie eh, della modernizzazione nel, nella seconda metà del Novecento, più pessimistiche diciamo. Questo mi ha disposto a scegliere un metodo che si focalizza addirittura a pratiche e comunicazioni nell'ambito di campagne elettorali in un periodo abbastanza lungo che permette di indagare come il mutamento sociale, culturale ed economico nel dopoguerra percepibili eh, nelle città impatto sulla comunicazione e sulla creazione di, di legittimità politica. Non mi interessa l'interiorizzazione di certi valori, ma le pratiche e i dibattiti su certi valori democratici, individuati e denominati dai quevi. Inoltre, la mia ricerca prende in considerazione attori che Normalmente non vengono ricercati nella storiografia, soprattutto nella storiografia sulla Germania federale, la cosiddetta gente comune, l'ho già, già menzionato. Nonostante la storiografia sul nazismo ormai ha dimostrato come questa gente comune partecipa partecipava attivamente al all'assetto politico e razziale della Terza Reich, tramite approcci storiografici che considerano le pratiche, le lettere, i diari di gente comune. Eh, per la storia della democrazia, dopo la dittatura, si accontenta nella maggior parte dei casi con dei sondaggi come fonti per affrontare la gente comune o meglio l'opinione di, di questa gente. Io invece ho cercato altre fonti per, per illuminare come la gente comune si incontra oppure si scontra con la nuova democrazia parlamentare. A questo punto la storiografia italiana mi è, state, mi è stata di grande aiuto perché mi ha fatto capire quali fonti mi permettono di avvicinarmi alla gente comune, in primo luogo i documenti provenienti dai partiti politici, in secondo luogo i documenti della polizia e del Ministero dell'Interno e in terzo luogo la stampa locale, perché tutti questi attori osservarono questa gente comune e inter interagirono intensivamente con essa. Cito soltanto gli studi di Angelo Ventrone o Stefano Cavazza, Anatonelli, <coughs> mi scusi, o Rosario Folenza, ma ce ne sono, sono tanti altri che mi hanno ispirato. Secondo punto, come si può osservare legittimità politica nella storia? Nella storiografia italiana è stata, un sacco, un, è stata pubblicata un sacco di saci sulla delegittimazione politica, ma i processi di legittimazione sono probabilmente, probabilmente ancora più difficili da ricercare, anche perché nel mio contesto influiscono concetti normativi fortemente proliferati diciamo, dalla polit politologia. Per dare un esempio, il clientelismo o il voto di scambio è concepita e indagata principalmente come un fenomeno estraneo al concetto della modernità razionale opposta al tipo di voto di opinione esercitato da un cittadino maturo. Però forme di clientelismo possono certamente costituire un tipo di legittimità politica rappresentativa e ci erano tipi del genere anche in Germania, cittadini che si sentirono rappresentati bene perché il partito scelto, spesso la CDU o il candidato scelto, prometteva di vivere in benessere al luogo concreto dove si votava. Queste relazioni non erano così personali come nel sud Italia, uh, ma il fondamento di attribuzione di legittimazione fu lo stesso. Inoltre ho individuato alcuni codici o modelli comunicativi che potevano mettere in scena la, la legittimità politica. Così non furono messi alla luce fattori di democratizzazione universalmente validi, ma un modello di legittimazione comune che aveva congiunture diverse. L'ostentata vicinanza al popolo, responsività e utilità dei partiti, nonché la capacità dei rappresentanti politici di rispecchiare il corpo elettorale nella sua unità, il, questo costituis, costituisce il fondamento di una legittima rappresentanza politica nelle configurazioni delle due democrazie che ho indagato nel periodo uh, menzionato. A unire e a mantenere uniti elettori ed eletti non furono tanto legami ideologici e appartenenze sociali non l'ideale del sacrificio per un'idea politica e nemmeno lo scambio di opinioni, opinioni politiche razionali, bensì le forme di comunicazione che per il detentore della sovranità significavano che la politica era lì per lui, parlava il suo linguaggio e si adattava alle sue esigenze. Per alcuni aspetti si trattava di una concezione populista della democrazia, che poteva presentarsi sempre come legittima ogni qualvolta parlava del, per conto del popolo o direttamente con esso e si poneva al servizio del suo benessere. Con modalità di comunicazione orientate al consenso interno che derivavano dall'elettorato stesso le due democrazie parlamentari si legavano anche ai concetti di ordine del regime fascista. D'altra parte, la cosiddetta democrazia dei elettori si distingueva dalle rispettive dittature per il fatto che doveva presentarsi come democrazia di servizio per guadagnare fiducia. In conseguenza la funzione pedagogica della politica che aveva caratterizzato l'epoca delle masse prima del 1945 andò perduta. La democrazia dei elettori fu in Italia e nella Germania occidentale una configurazione storica che, nella quale si realizzò l'emancipazione dei cittadini dai partiti politici. Come elite della politica. E questa emancipazione sembra finita alla fine degli anni 70. Mostrare a livello comunicativo di essere al servizio del popolo fu qualcosa che riuscì alle due democrazie partitiche meglio o peggio in periodi diversi. E alla luce di ciò si spiegano le differenti congiunture della legittimità della Prima Repubblica e della Repubblica Federale. <coughs> All'ombra dell'esperienza della dittatura si costituirono negli anni 40 e 50 vari codici di legittimità politica ai quali le due democrazie dovettero conformarsi negli anni successivi. La democrazia partitica italiana si sviluppò come una lo dico democrazia della presenza consapevole della propria funzione di rappresentanza con chiare reminiscenze relative alle, alla politica di massa della prima metà del XX secolo. La sua legittimità si fondava sulla visibile partecipazione dell'elettorato, soprattutto in piazza, nonché sulle rivendicazioni sociali e sulla capacità di assicurare tranquillità e ordine. Pertanto ebbe bisogno di integrare il PCI in un contesto caratterizzato da un diffuso anticomunismo e ebbe bisogno di pacificare con una parte consistente dei italiani che avesse un atteggiamento estremamente scettico nei confronti di tutti i partiti postfascisti fascisti o democratici. Però in qualità di agenzie sociali, enti morali, piattaforme di partecipazione democratica, forze dell'ordine locale e canale, canali di trasmissione delle risorse statali a livello locale, i partiti antifascisti poterono senz'altro dimostrare la propria uti ut utilità agli occhi dell'elettorato locale puntando sulla concretezza della politica, ma crearono anche grandi aspettative riguardo alle proprie capacità a livello locale che dovevano essere frustrate prima o poi. E questo ho indagato con, um, eh, con lo sguardo su Bologna e eh, Bari, ma anche su um, qualche altra città dell'Italia ma Bologna è stato quindi il, il centro diciamo, um, di, di questo, questa ricerca e um, Hamburgo per um, uh, la Germania federale um, sull'altro lato quindi due città abbastanza rosse il comizio elettorale di piazza è servito come codice universale condiviso anche da monarchici e neofascisti a indicare che la democrazia di partito italiano, italiana, invocava il popolo. Là si incontravano inizialmente i cittadini di differente colore politico o gli indecisi per intratte, intrattenersi e stabilire in qualità di pubblico di chi potesse verosimilmente svolgere il ruolo di legittimo rappresentante politico della città. I nuovi attori politici furono in grado di rappresentarsi in una maniera che assomiglia al, fascisto, eh, al fascismo per quanto riguarda lo stile di, di mobilitazione di massa, i cortei, i simboli politici quali fazzoletti, bandiere e così via. Sicuramente il PG funge come trendsetter, ma è importante notare che queste pratiche della piazza e della diciamo ehm, simbologia rivol rivoluzionaria che mise in scena il popolo come attore centrale della nuova democrazia, fu uno stile comune in Italia, condiviso da tutte le forze politiche tranne che i, i liberali. Addirittura i monarchici puntarono sulla presenza di massa in piazza e questo non fu solo una reazione alla sfida che proveniva da sinistra, i monarchici, come i neofascisti, organizzarono grandissimi comizi in città, merito, in città merito, meridionali dove la concorrenza di sinistra fu molto debole. Mostrarsi capace di mobilizzare le masse e di prendersi i luoghi centrali delle città rappresenta lo stile democratico dell'Italia repubblicana e venne condiviso da tutte le forze politiche. Inoltre, comunisti e cattolici, ma anche partiti di destra, dimostravano di avere un orecchio aperto nei confr confronti delle elettrici e dei elettori e delle loro esigenze nella comunicazione nella, della propaganda capillare, come venne denominata, che negli anni '40 e '50 portava la politica fin oltre la soglia delle abitazioni italiane. In questo modo essi allacciavano contatti e relazioni clientali e in questo modo producevano anche le cosiddette sottoculture che rappresentavano entità strutturali complesse e assolutamente non rigide. Una democrazia partitica, la cui legittimità si basava sulla vicinanza all'elettorato e alla sua quotidianità, si trovò di fronte ad alcuni problemi quando le condizioni materiali e culturali del dopoguerra mutarono. Con l'avvio dei flussi migratori durante il boom economico e la diffusione della cultura del consumo di massa, L'assenza dell'elettorato dalla politica, dalla piazza, dai cortivi, cortili dove si svolse la comunicazione politica divenne più probabile. Adattarsi alle mutate condizioni nella vita quotidiana appariva difficile perché sia i partiti sia molti osservatori si richiamavano a tradizioni che negli anni 40 e nei primi anni 50 avevano attribuito ai partiti la propria legittimità. La comunicazione politica che andava a cercare l'elettore let, let, let, presso i punti d'incontro della società dei consumi e lo concepiva come consumatore politico con mutate esigenze sociali non si affermò quasi per nulla in Italia nella comunicazione partitica durante le campagne elettorali. Con ciò i grandi partiti si allontanarono nel lungo termine da un elettorato che strutturava sempre, sempre più il proprio tempo libero in maniera autodeterminata. Soprattutto coloro che, essendo giovani e mobili, non avevano una collocazione stabile a partire dagli anni Sessanta, sono finiti nella rete comunicativa di una democrazia partitica che, che contava molto sulla residenza e sulla presenza. Nonostante tutti i tentativi di rinnovamento da parte del PG e della DC, gli anni 70 rappresentano in Italia la rinascita delle tradizioni, tradizioni espressive, emotive, e conflittuali degli anni 40 e 50, innescata dall'entrata in scena dei attori della contestazione, ma di ciò non seguiva un nuovo avvicinamento tra partiti politici ed elettori consumatori. La democrazia partitica della Germania occidentale si sviluppò al contrario come una Dico democrazia dell'assenza, con evidenti difficoltà di comunicazione tra elettorato e rappresentanti politici. Nelle città distrutte, il ritorno alla politica di massa con comizi grandissimi con non, sembravano adeguato, non sembrava adeguato e la massa perse il suo significato come simbolo di legittimità come una volta negli anni 20 e 30. I tedeschi non, non rifiutarono di partecipare ai comizi, ma i partiti stessi e soprattutto la stampa indipendente non misero a scena la politica di massa. Peraltro è il concetto di modernità che gli attori locali promossero, tuttavia questo concetto non sembra trasportabile nell'ambito locale. La stampa e il pubblico esigevano obiettività, sobrietà e razionalità nella comunicazione politica, ma questo non poteva sfociare negli anni 40 e 50 in forme di comunicazione politica davanti alle porte dei cittadini. Siccome anche i contatti face-to-face -face tra partiti politici e elettori si mostrò difficili, gli stessi mantennero il distacco anche nei comizi piccoli. Non ci fu un surrogato adeguato allo stile, di massa, alla, alla, allo stile di massa e alla propaganda vecchia che poteva connettere cittadini e rappresentanti. Soltanto la CDU, ricorrendo a ogni sorta di folklore, folklore locale e concentrando l'attenzione sulla personalità dei candidati riuscì a mitigare e superare questa distanza soprattutto nelle campagne. Per i partiti tedeschi, dalle scarse capacità rappresentative e dai problemi di comunicazione, scaturì, a differenza di quanto accade per quelli italiani, una certa spinta all'innovazione. Essa creò già negli anni 50 incentivi alla mediatizzazione e costituì il presupposto per un nuovo orientamento pragmatico nello spirito dell'occidentalizzazione occidenta e dell'americanizzazione come processi secolari, diciamo, della seconda metà del Novecento in Europa. La commerci commercializzazione della comunicazione politica in Germania non, mo non modificò solo la comunicazione attraverso i mass media, bensì anche la comunicazione politica urbana e diretta. E queste nuove forme di comunicazione consentirono finalmente di mettere in scena che i partiti politici erano al servizio dei elettori tedeschi per esempio tramite il contatto face to face nell'area peronale dove gli elettori fecero spesa e shopping eh, a partire dagli anni 60. L'incontro sull'area peronale accompagnato da musica e eh, Deutsche Bratwurst eh, fu forse il codice più tipico della democrazia rappresentativa legittima in Germania a partire dai tardi anni 60. E, lo è finora, um, credo. Prima l'adeguamento alle logiche di mercato in conseguenza del mutamento in direzione della società del consumo di massa e poi limitazione di pratiche di attori extraparlamentari avvicinarono elettori e partiti in Germania gli uni agli altri. Grazie al coinvolgimento del movimento studentesco e in particolare alla sua mania di, mania di discussione nelle competizioni elettorali, l'ideale dell'obiettività obiettiv trovò poi espressione nella prassi comunicativa urbana e in quella sede si legò all'autorepresentazione della sovranità matura che emulava il fervore critico dei dibattiti studenteschi e poi discuteva alla pari con i partiti i temi essenziali dei tempi di crisi negli anni 70. Presentandosi, co presentandosi come democrazia del dialogo vicini, vicina ai cittadini e orientata alla co concretezza, la democrazia partitica della Germania occidentale tra il 69, 68-69 e il 76 si pose al servizio del, eh, dell'ideologia politica del sano buonsenso, un'ideologia ideolo che nasce già negli anni 50, che era già comparsa sì, negli anni 50 nel periodo della contestazione e della percezione della crisi poteva porsi sulla scena come particolarmente aperta alla partecipazione, affidabile ed efficiente. Questo superamento delle distanze nella democrazia partitica della Germania occidentale era tuttavia fondato sulla fiducia nell'efficienza dell'establishment politico, dello Stato diciamo quando nella seconda metà degli anni 70 i suoi limiti si delinearono non solo sul piano economico, ma anche a livello comunicativo, dato che i contenuti mancanti indicavano il venire meno della concretezza è diventato sempre più difficile esprimere che stava prendendo sul serio elettori tedeschi molto politicizzati in questo periodo. In Italia invece, il cosiddetto compromesso storico è connesso la disponibilità al dialogo tra comunisti e cattolici, dialogo razionale, non poterono essere attuati a livello comunicativo locale, e ciò dipese in primo luogo, luogo da un, un profondo anticomunismo, in secondo luogo dai partiti che tolsero ai, ai, ai elettori l'interesse per la politica e in terzo luogo dai elettori che accusavano i partiti di aver perso i propri tratti distinti distintivi. Della cosiddetta individualizzazione di cui si parla tanto, vi erano ben poche tracce nella comunicazione politica urbana degli anni 70, soprattutto nelle lettere dei cittadini ai, um, ai um, alla stampa i primi segnali di partecipazione che trovarono eco soprattutto nella fila del pc vennero semplicemente ignorati da una consistente parte dell'opinione pubblica politica invece la maggioranza di silenziosa silenziosa venne alla luce della massiccia presenza della violenza nella vita quotidiana degli anni 70, la voce guida nel dibattito pu pubblico locale e posa al centro dell'attenzione le disfunzioni di una democrazia partitica che aveva promesso di assicurare tranquillità e ordine. In fin dei conti la cosiddetta secoli sec secolarizzazione della società italiana dalla quale deriva la supposione di una più marcata brutalità. volatilità mi mi scusi, non poté tradursi nello sviluppo della relazione tra elettori ed eletti. Essa si manifestò in realtà soltanto nella forma della delusione nei confronti di una democrazia partitica che sembrava essersi allontanata dal popolo. Quando alla fine degli anni 70 i suoi codici di legittimità vennero meno, anche la democrazia partitica italiana, così come si era sviluppata a partire dagli anni 40, giunse alla, alla propria fine sul piano della comunicazione e fece spazio a nuove auto-rappresentazioni di elettori ed eletti conformi all'epoca del consumo e dunque alla quotidianità autodeterminata degli italiani. Al di là di queste questioni sulla rappresentanza e la comunicazione diretta, Uh, ho indagato le pratiche di conflitto politico durante le campagne elettorali e su questo campo vorrei presentare un piccolo, molto, molto piccolo, case study di qua sugli anni 40 e 50. E così sono al terzo punto, ultimo punto. I comizi tedeschi, piccoli comizi, consentono eh, negli anni 40 e 50 e devono consentire la discussione tra i partecipanti elettori e l'oratore, quindi eh, il politico. Ma siccome i funzionari dei partiti tedeschi a loro volta non si fidano della competenza politica dei elettori, cominciano a preparare i loro attivisti ad intervenire nelle discussioni. Così non si crea un dialogo tra i rappresentanti politici e gli el elettori in Germania, mentre in Italia i cattolici e i comunisti bussano alle porte dei elettori e propagandano capillarmente e spesso efficacemente. Per questo motivo gli attivisti italiani vengono educati dai partiti e dall'azione cattolica nel discutere la politica e nel essere pronti a rispondere alle domande poste dai colleghi nelle fa fabbriche, dai abitanti dei quartieri o dai frequentatori delle chiese o dei bar. In Italia si impara così molto presto già a partire dai anni tardi anni 40, la discussione politica, una prassi che in Germania venne introdotta durante le campagne el elettorali solo nel corso degli anni 60. In linea di massima sono gli attivisti politici tedeschi che non amano l'idea di incontrare gli elettori tedeschi che non conoscono e a loro volta i cittadini tedeschi non amano essere avvicinati dai rappresentanti dei partiti nelle loro case. Le fonti locali com comprovano una profonda sfiducia tra la sinistra tedesca, soprattutto, e il resto dei tedeschi, che impedisce la comunicazione locale durante le campagne elettorali. Cito un compagno socialdemocratico che nel 49 scrive al suo segretario della federazione hamburghese, cito, per distinto i compagni superano le porte se ad esempio chi ci abita è stato probabilmente un nazista o se sorgono altri motivi che giustifichino il non fare visita. Questa incapacità di affrontare i vicini nei quartieri postfascisti distingue il comportamento della sinistra tedesca da quella italiana. Dopo l'epurazione, seppure sanguinosa soprattutto nel bolognese, comunisti e socialisti riescono a trattare davvero gli italiani come attori liberati dall'eredità fascista. Gli iscritti del PG e del PSI e gli attivisti dell'azione cattolica non mostrano difficoltà nell'avvicinare i concittadini e non pongono, pongono in dubbio la loro integrità morale come popolo. In questo senso il mito resistenziale crea nella prassi un terreno integrativo non solo per i partiti della resistenza in cerca di nuovi iscritti ma anche nel discorso democratico collettivo. Il mito resistenziale assicura che gli italiani nelle campagne elettorali si possano incontrare e dibattere su che cosa dovesse signific significare la nuova democrazia negli anni 40 e 50. E per quanto la cosiddetta maggioranza silenziosa faccia parte della popolazione urbana è parte anche di questo discorso, volente o nolente. La storiografia italiana ha messo in evidenza che sono i vertici dei partiti e la polizia che si sentono costretti a disciplinare gli, is gli iscritti nelle federazioni a mantenere l'ordine e a evitare la violenza politica. Io direi invece che sono i funzionari e le autorità partitiche e urbane Uh, locali che agiscono in questo senso già negli anni 40, perché il pubblico urbano lo chiede, chiede uh, questo, questa disciplina dai partiti. Si sviluppa, contrariamente a quanto accade nel primo dopoguerra, una cultura urbana di vigilanza reciproca e multilaterale che include tutti i partiti politici che dal 1946 si uniscono in comitati interpartitici che include inoltre la stampa locale, le autorità locali, i cittadini e la polizia. Così nel corso degli anni le campagne elettorali si svolgono senza incidenti. Già nel 1953, finalmente nel 1958, le tensioni e i conflitti tra attivisti e simpatizzanti di diversi Schieramenti politici in Italia sono scomparsi nelle grandi città. Questa prassi funge come fonte di legittimazione dei partiti politici davanti ad un pubblico locale che apprezza la calma, l'ordine e la pacificazione del conflitto politico. Nel corso di questa vigilanza urbana è diffuso nelle città italiane il concetto di democrazia, è tipico per gli attori politici nominarsi democratico ed evocare il cosiddetto gesto civile quando parlano del comportamento dei loro attivisti. Così viene fissato un assetto di regole che deprezzano la violenza come metodo politico. Nella Germania federale di questo periodo non esiste una cultura di vigilanza locale e non si sviluppa nemmeno un discorso sulla democrazia e sulla non-violenza. <coughs> I tedeschi invece non ne parlano e non mostrano interesse di negoziarne il significato o le, le regole delle, della democrazia. Manca nella Germania federale un discorso sulla violenza politica. Gli indizi contribuiscono a far emergere, emer, emergere l'ipotesi che la stampa e l'apparato statale provino a mascherare i delitti violenti politici, sicuramente per paura di delegittimazione del giovane assetto democratico come avvenne nella Repubblica di Weimar. Scontri violenti sulle strade e nelle taverne durante i comizi ci sono negli anni 40 e 50 nella Germania federale, Mi <coughs> scusi, ma è, è interessante notare che né la polizia né la stampa locale o nazionale ne parlano o se lo fanno riportano la notizia solo raramente. <coughs> Sulla violenza in maniera concreta andava mantenuto il silenzio. Addirittura si può riscontrare che non esistono cifre o dati raccolti dal Ministero dell'interno e dai apparati della polizia sui casi di violen violenza politica fino a quando non iniziò la contestazione studentesca in Germania. Mi avvio alle conclusioni. <coughs> Da una, da una prospettiva trasloca traslocale emerge l'immagine di una società post bellica italiana che discute vivacemente il significato e le regole della democrazia, crea modi locali di conciliazione del conflitto politico e include una grande parte della cittadinanza urbana, tra cui la cosiddetta maggioranza silenziosa. Suggerisco quindi un'interpretazione più ottimistica della cosiddetta partitocrazia italiana. Due aspetti mi sembrano centrali. In primo luogo i partiti nelle campagne elettorali si mettono in scena visibilmente come rappresentanti legittimi del popolo. In secondo luogo i partiti locali conferiscono a se stessi con il consenso dei cittadini il compito di gestione dell'ordine pubblico. Con questi ingredienti la comunicazione politica in ambito locale è funzionale alla stabilità del nuovo assetto democratico in Italia. Il problema però emerge con il mutamento verso la, la società dei de consumi di massa e soprattutto con l'incapacità sia dei partiti politici sia dell'opinione pubblica di inventare ed apprezzare nuovo, nuovo, nuovi modi di comunicazione e di incontro con i cittadini a partire dai, anni, dai tardi anni '60. I comunisti lo provano, ma le loro iniziative non poterono fornire modelli universali di comunicazione perché furono addirittura di provenienza comunista. Così fu perso l'occasione di discutere tra cittadini e partiti strade concrete di uscire dalla crisi degli anni 70 nonostante ci fu l'occasione non la crisi economica e sociale stessa ma il modo di mettere in scena la legittimità politica e rappresentativa della partitocrazia tramite comunicazione significò la sfida centrale per la prima repubblica italiana e adesso eh, la le ringrazio per l'attenzione Eh, magari prendo la parola io, ringrazio Claudia Gazca per questa bellissima presentazione, ehm, così ricca dal punto di vista metodologico e, e non solo metodologico. Eh, lo ricordava il direttore, quello che accade in questi giorni negli Stati Uniti eh, ci ricorda quanto il tema sia centrale, diciamo così, per l'evoluzione del, della vita democratica, dei sistemi democratici e, e quindi dare profondità storica a. Al fenomeno della comunicazione politica elettorale ovviamente ci, eh, ci fornisce degli strumenti importanti e utili a, eh, a comprendere come cambia, come viene diciamo così, rinegoziato eh, nel corso del tempo il rapporto tra l'elettorato e i eh, rappresentanti, di conseguenza anche quale ruolo ha la comunicazione politica come, come strumento di legittimazione, come veniva sottolineato. Ecco, personalmente trovo, io magari dico faccio qualche riflessione di carattere generale, mentre eh, i nostri ospiti possono iniziare a, eh, a condividere qualche, pensiero a fare qualche domanda, vi ricordo, utilizzando eh, la chat. Ehm, ecco, io personalmente trovo molto, molto stimolanti alcuni profili di questa, non solo della relazione, ma della ricerca più, eh, più in generale. Um, anzitutto la scelta di questo percorso che si distanzia per così dire dalla, dalla storiografia sulla democratizzazione come processo eh, e che invece dialoga con la storia sociale per, diciamo così, per dare una nuova profondità alla riflessione sulla democrazia come diceva Claudia Gazza, come configurazione storica ecco mi sembra un, un elemento molto interessante, un approccio molto, molto avvincente eh, così come molto efficace mi sembra che sia la scelta di questa prospettiva comparata per mettere a confronto la comunicazione politica elettorale italiana e quella tedesco-occidentale eh, ovviamente lo sappiamo la, la comparazione è una prospettiva molto, eh, diciamo così, potenzialmente molto efficace ma talvolta non è condotta con, eh, con il rigore necessario ecco qui invece ci troviamo di fronte ad un approccio Comparato, comparativo davvero molto, molto solido. E, e a questo riguardo trovo particolarmente interessante anche la, la concettualizzazione delle, delle differenze tra il modello italiano e il modello tedesco. Quindi eh, la concettualizzazione di quella della cosiddetta democrazia della presenza, la democrazia, diciamo così, all'italiana, eh, versus la democrazia dell'assenza, eh, quindi più legata a questa idea di, di di obiettività, di sobrietà, di razionalità che sembra aver segnato il contesto politico-elettorale eh, tedesco per lungo tempo. E, mh, e un ulteriore elemento di interesse eh, naturalmente legato, almeno dal mio punto di vista, alla, alla scelta di concentrare l'attenzione su alcuni contesti cittadini, eh, quindi mettendo al, tema, eh, mettendo al centro in particolare il tema della, della conflittualità, della conflittualità politico-elettorale. Eh, ecco, anche questo è un modo molto efficace dal mio punto di vista per dare, come dire, per dare concretezza ad una ricerca eh, che, così, dedicata a un tema molto ampio e che peraltro poggia eh, su un apparato teorico e concettuale davvero molto, molto ricco. Eh, il libro, il volume, che come lettore diciamo così, ho avuto il piacere di, di, di leggere, di attraversare, è davvero denso dal punto di vista del bagaglio concettuale teorico che viene utilizzato, che viene messo in campo. E peraltro si svolge, e si sviluppa su un arco cronologico davvero molto ampio. Quindi ehm, ecco anche la, la messa in discussione di alcuni eh, orientamenti interpretativi eh, integrando, diciamo così, gli sviluppi degli studi sulla comunicazione politica e e sulla democrazia con un'attenzione specifica al dato locale al, alla dimensione cittadina, alla società urbana eh, mi sembra ecco, un approccio anche questo davvero molto, eh, molto interessante e, e innovativo e che apre naturalmente riflessioni tutt'altro che banali sul rapporto tra l'orizzonte nazionale e la dimensione locale nella ricostruzione di, di processi storici così complessi come quelli che vengono analizzati nel, nel volume e che nel corso della, eh, della presentazione abbiamo avuto il piacere di, così, di incontrare, di conoscere. Ma queste sono ovviamente solo delle riflessioni molto, molto generali e, e ora magari cedo la, la parola a chi vuole intervenire eh, via chat per, così, per porre qualche domanda o fare qualche riflessione. Ehm, magari leggo... Se, se d'accordo leg leggo io le domande che mano a mano vengono fatte e, e poi cedo la parola per le risposte. Gabriele Dottavio ehm, ringrazia per la bella presentazione e chiede se può dirci qualcosa sulle analogie, le differenze italo-tedesche relative al profilo biografico degli attori, degli esperti, delle agenzie, della comunicazione politica urbana eh, di fine anni 40 e 50 anche in considerazione dei rapporti di eh, continuità, e di discontinuità con il passato fascista-nazista ed eventualmente anche rispetto ai processi di occidentalizzazione, americanizzazione, la scoperta della, della, demosco della, scusate, della demoscopia eh, da cui mi sembra prenda le, eh, le distanze. Una domandona bella densa, eh... Claudia Agazzica chiediamo appunto un una risposta su questo. E poi c'è una domanda di Christoph Cornelissen che immagino mm -hmm. arriverà. Eh, grazie, grazie mille per, per la domanda. È, um, infatti è molto com complessa e provo a rispondere brevemente. Per, per prima cosa, mh, i, eh, le biografie degli attori per me non sono sempre... Facile da, da sapere o indagare perché io mi focalizzo su attori abbastanza um, anonimi, diciamo, um, non, non i politici grandi, non intellettuali, ma la base degli iscritti dei partiti, um, la stampa locale, um, gli articoli nella stampa locale. Uh, spesso non hanno un autore che no, non, non c'è scritto un nome, quindi um, il mio lavoro, oh, il, io studio fonti abbastanza oh, se, oh, spesso anonimi, uh, diciamo. Però um, è vero che ci sono delle um, specificità o peculiarità nella Germania rispetto al... Um, al trattamento del passato anche tra i iscritti diciamo, normali um, nella, nella socialdemocrazia rispetto al, al comunismo o, la, o al socialismo nel, um, nell'Italia. Um, nel, um, nella relazione ho già, um, ho già fatto un, un piccolo... Um, mi scusi, a volte non mi viene la parola, ma nella relazione… Possiamo razione... andare anche sul tedesco, sull'inglese, sulla lingua che vogliamo. Ok, ok, ma provo e se non posso più um, um, um, scelgo il tedesco. Um, alla fine della mia relazione, ter terzo punto nel piccolo quest'adio ho già um, menzionato um, le differenze rispetto alla… Um, ai iscritti della SPD e ai iscritti del PG che, fanno, um, che, che funzionano come propagandisti tra gli elettori tedeschi e italiani mentre um, i comunisti um, sono abbastanza aperti verso elettori che non conoscono e che forse hanno una, uh, un passato fascista Um, quelli, quegli iscritti socialdemocratici nella Germania uh, um, prendono, prendono il distacco, non vogliono incontr incontrarsi con eh, tedeschi, con concittadini che non, non conoscono e che forse hanno un passato um, nazista. Quindi questo è, una, è un distaccamento molto forte tra... Um, nell'ambito nel locale tra la sinistra e la um, gente comune diciamo senza un'identità un, un, un politica di, di sinistra. sinistra nonostante, nonostante oh, adesso ho oh, adesso, uh, adesso ok grazie nonostante sul livello centrale della spd Kurt Schumacher e tanti altri funzionari e politici tentano a, um, a um, integrare tutti i tedeschi, no? tentano a um, uh, non menzionare più uh, la resistenza dei socialdemocratici e non, non, non, non vogliono sottolineare questa differenza tra Um, tedeschi e socialdemocratici tedeschi non socialdemocratici e socialdemocratici ma a livello locale non funziona perché ci sono delle esperienze personali che non, um, non, non so, vengono dimenticati facilmente um, questo per il passato uh, la L'altra domanda mh, per l'occidentalizzazione, um, un po' è, è, la stessa risposta. Sul livello locale non ci sono così tanti um, contatti con um, l'America, la, um, con, con la militare, oppure con, con quello che... Um, le, uh, gli americani um, uh, chiamano re-education. Um, naturalmente nella scuola per esempio oppure nella, nel, nei centri culturali ci sono dei, dei contatti e poi c'è un processo di occidentalizzazione nella Germania urbana che così forse non, non c'è in Italia. Ci sono dei americani, lo sappiamo, anche in, in Italia, che fanno anche dei, dei corsi culturali, soprattutto per uh, quelli italiani che vogliono emigrare in, negli Stati Uniti, però è più forte in, uh, in, in Germania, questo lo sappiamo. Uh, ma per il, con, la comunicazione politica nell'ambito locale, Um, la comunicazione che viene organizzata de, dai partiti politici non è aperta per uh, istruzioni dei americani. Così per esempio si discute nella Germania federale degli anni 50, si discute, si fa conferenze, convegni di discussioni Um, in occasioni varie, per esempio in um, occasioni culturali uh, insieme con dei intellettuali oppure nei, nei centri dei americani ci sono dei convegni per praticare la democrazia, però questi, queste pratiche non vengono atri, um, adattati, adattate dai partiti politici. Questo è un, forse un punto uh, eh, importante. C'è una, una domanda da parte del direttore che ha il benefit di intervenire con audio e video. Posso o de lo devo chiudere? Beh, è l'unico eh, che, che può farlo. Boh, grazie. <ride> allora, grazie di tutto per il discorso e la presentazione di un tema molto rilevante. Um, io vorrei. Brevemente almeno tornare al primo punto quando ha parlato delle esperienze politiche della gente comune, esperienze del quale periodo. Eh, quando ha parlato esattamente su questo punto ha fatto un riferimento al fascismo, allo strumento dello plebiscito, ma mi mancava un pochino l'esperienza degli anni precedenti, de, in Germania dagli anni di Weimar sicuramente, e forse anche eh, nel caso dell'Italia degli anni precedenti, del 22. E questo mi porta alla semplice domanda. In Germania, come sa benissimo, si è parlato per un lungo tempo sulla tesi di Hans Mommsen dell'Ombra di Weimar, che l'esperienza democratica era abbastanza negativa a causa delle specifiche esperienze anche nelle campagne elettorali di questo periodo, ma questo si è cambiato come ha mostrato nel suo libro. E, e, e adesso mi chiedo ancora un pochino quando esattamente e perché questa ne immagine negativa si è, cambiato, si è cambiato lentamente ma si è cambiato già negli anni 50 e lo, lo posso mostrare anche con un, es un esempio specifico. Come sa, forse eh, ho scritto questo piccolo libro su Gertritte di Friburgo e quando ho letto le sue lettere degli anni 50, si può ver, vedere e se, se, se, sentire quasi come il suo cambiamento verso la democrazia si è cambiato negli anni 50 verso la democrazia in un modo che l'ha ricordato molto positivamente, perché è stato efficace questo è il suo argomento il sistema funziona questo scrive nelle sue lettere e per questo mi chiede un pochino come si può misurare forse questo effetto della, del, del, di un consenso che cresce come l'ha mostrato anche nel suo libro, anche oggi nel suo discorso, in un pubblico più grande, eh, nelle strade, nelle campagne elettorali e altri punti di incontri politici nel pubblico. Non possiamo andare più avanti in, in questo senso o rimane un pochino nel grigio, nel buio, perché non esistono i fondi per dimostrarlo. Um, grazie mille. Grazie mille. Ho ancora, ancora il... In... In... Sì, grazie, uh, meglio così. Um, sì, l'esperienza di Weimar. Um, è per il discorso locale, pubblico, quindi nella stampa locale di Hamburgo, ma anche di Ulma, un'altra un città un po' più piccola nel sud della Germania che ho indagato, Um, L'esperienza di Weimar è molto importante. Um, in primo luogo perché questa, questo concetto di modernità della comunicazione politica cresce sullo sfondo di questa esperienza di Weimar. L'esperienza di Weimar significa, nello, nel discorso degli anni 50, Significa lo stile di massa, ma soprattutto um, la violenza, la violenza sulla, sulle strade, um, il caos, diciamo. E per questo, o sullo sfondo di questo, uh, cresce questo concetto di modernità, razionalità della politica. Uh, sono i giornalisti locali che scrivono: Non vogliamo più il um, Kampfzeit. Uh, così viene. Non, non si parla mai della Repubblica di Weimar ma della Kampfzeit, quindi degli anni 30, um, e, um, uh, di fruen uh, anni 30. Um, anche nei, nei partiti politici questo sfondo di Weimar è uno sfondo scuro su cui si, um, si, si deve sviluppare nuove idee di comunicazione e rappresentazione sulle strade. Quindi è sempre, è sempre là, come Sebastian Ulrich ha già um, mostrato sul su, su livello di, in, del discorso intellettuale e parlamentare nella Germania. Anche nell'ambito locale c'è... Eppure, se mi ricordo bene, nelle lettere dei cittadini che ho letto, lettere mh, ad, adressate ai partiti politici, anche lì sì, la Repubblica di Weimar uh, viene nominata, chiamata come, come un'esperienza un difficile e questo mh, è... Difficile, soprattutto per la socialdemocrazia perché c'è uh, uno schieramento dei tedeschi che può um, um, um, um, suppose una, um, una continuità tra l'assetto partitico, il sistema partitico del, di Weimar è il sistema partitico della Germania federale. La CDU invece, perché non si mostra, non si chiama un partito, si chiama un'unione, può avere l'aspetto di essere qualcosa completamente nuova, ma la socialdemocrazia è, è un segno del, di, di questa repubblica di Weimar, del sistema di Weimar e anche per questo ci sono dei distacchi, le, de, delle distanze tra la socialdemocrazia e una parte grande dei elettori um, della Germania federale. Quindi mh, sì, um, ne, ne, nel libro um, provo tento di, um, di uh, mostrare anche che il problema del discorso sulla violenza politica che c'è nella Germania federale negli anni 40 e 50 c'è violenza politica durante le elezioni, eh, durante le campagne elettorali, c'è pure almeno un... Uh, un Morto, uh, però non c'è un discorso sulla violenza politica. Um, contrariamente al caso italiano, e, um, questo tento di, di aumentare che questa assenza del discorso sulla violenza e anche sulla sulle regole della democrazia, democrazia um, di. Um, uh, divenne, di, emerge da, dal, dal, dal, um, da questa esperienza della Repubblica di Weimar, perché per i coevi tedeschi è normale pensare che la democrazia significa violenza, perché in Weimar è stato così. Quindi per loro forse non è così, eh, non è così überraschend che um, eh, la nuova democrazia porta a... Uh, violenze durante le campagne elettorali um, questo per Weimar e la seconda parte della uh, sua domanda forse non ho, non ho capito bene um, o è già, è già, è già, um, è già okay, così ok, okay, okay grazie, okay, grazie. C'è eh, una domanda di Nicola Camilleri che ringrazio per la magnifica presentazione, eh, sarebbe curioso di sentire qualche considerazione sul ruolo delle donne nei, nei due paesi, in considerazione anche della strumentalizzazione del ruolo femminile nei regimi fascista e nazionalsocialista e del lento processo di emancipazione eh, negli anni del dopoguerra. Grazie Nicola, um, non ti vedo ma um, ci vediamo un, uh, un giorno um, sicuramente. Um, le donne sì, le donne um, sono, sono presenti nel libro, um, soprattutto sempre quando uh, ci sono osservabili innovazioni della comunicazione diretta e questo è molto, molto interessante secondo me. Le donne sono quasi le um, fulcri di innovazione eh, dei partiti politici dopo, dopo, dopo la guerra. Um, per esempio in Italia, soprattutto a, part eh, a partire dai, eh, dai, dal 1945, um, Um, prima delle prime elezioni, uh, sono elezioni locali mi sa, eh, nel 1946. A partire da questo momento, i partiti, oppure l'Azione Cattolica, nel, um, nel caso democristiano, um, cercano di um, avvicinare le donne, le donne come nuove elettrici che devono essere. Um, uh, um, um, um, devono essere uh, um, mostrati come si, si, si vota uh, come si... No, non, spesso non possono leggere quindi um, sono educati um, devono essere educati come, come diventare elettrici veri e propri e, con questa diciamo, um, um, quest idea uh, gli iscritti um, ai partiti, soprattutto gli iscritti um, fe femminili, um, vanno nelle case, nelle abitazioni delle italiane e provano a avvicinarle um, direttamente, a parlare uh, le, direttamente. Um, quindi le donne sono molto importanti per l'invenzione della cosiddetta propaganda capillare in Italia a partire dagli anni 40. Prima si fa propaganda capillare tra le donne perché si pensa che le donne non leggono, non, non escono da sole e quindi è, è importante... Um, avvicinarle direttamente e parlare direttamente um, poi negli anni 50 questo concetto di propaganda capillare perché si è mostrato così um, così erfolgreich successo ha avuto così successo uh, si si um, traspone nella comunicazione politica, diciamo, universale. Quindi anche eh, gli uomini um, sono, adesso sono uh, target del, um, di, di questa propaganda capillare. Per l'Italia, per um, la Germania, la storia va um, diversamente perché ancora, um, soprattutto i, le, le donne socialdemocratiche, non, non vogliono um, avvicinarsi così alla donna tedesca, uh, soprattutto anche perché hanno un, un, uh, un concetto della politica molto razionale, molto, um, um, diciamo, tematico, per, Partiti tedeschi, la politica negli anni 50 significa relazioni uh, sulla, su temi teoretici, forse sul, sul socialismo nel caso della socialdemocrazia e non significa dare a casa e parlare con donne in cucina su pro problemi concreti. Questa è una differenza importante tra queste due democrazie. I, italiani parlano, i partiti italiani, italiani um, parlano di problemi con, concreti, i partiti tedeschi nelle città parlano di, di temi teoretici molto mh, sulla, sulla nazione, vogliono parlare dallo Stato che, che, che è così debole. Quindi um, non, non, non hanno la, le donne dei partiti tedeschi non hanno l'interesse di cercare donne tedesche, anche forse perché no, um, la, um, das, um, il suffragio delle de donne tedesche è più, più vecchio, quindi uh, sono già, ed, già educate nel, nel pensiero dei... Coevi, e, e secondo i socialdemocratici le, le donne tedesche sono anche responsabili per Hitler perché hanno votato, potevano votare nel 1933. Eh, eh, quindi c'è un, ancora un, un, una distanza eh, forte. Eh, L'ultima parte della mia risposta sarebbe che... Um, Tuttavia negli anni 60, quando la socialdemocrazia um, si apre verso le forme um, commerciali della comunicazione politica tramite americanizzazione con, con consumo di massa, anche poi uh, la donna è un importante fonte di innovazione. Uh, soprattutto perché um, i socialdemocratici ma anche i, i democristiani cominciano a, a chiedersi okay, come po possiamo raggiungere le donne nelle città e per, per raggiungere le donne nelle città um, fanno, cominciano a fare dei comizi piccoli un po' con intrattenimento con il caffè e il dolce e così um, nuove forme che noi possiamo eh, chiamare apolitiche, ma secondo me non è un, un, un concetto giusto, è una forma di politica ma molto aperta al, al consumo o al, al tempo libero. Queste nuove forme politiche in, in, in tedesco, eh, forme della comunicazione politica in, nella Germania, sono pure, come ho detto, um, ispirate da, dalla donna come, come oggetto della politica. Ehm, C'è poi un'altra domanda, oltre ad altri ringraziamenti e complimenti. Eh, Federica Forfaro eh, chiede, il Grundgesetz della BAD prevedeva espressamente che i partiti collaborassero alla formazione della volontà politica del popolo, il Patai Gensetz del 67 enfatizza ulteriormente il ruolo dei partiti, che diventano soggetti di diritto costituzionale. Possiamo interpretare questa risposta del legislatore anche come una reazione ai problemi di dialogo tra partiti e collettività che sono stati messi in luce nella ricerca? Una domanda molto interessante, um, un'ipotesi un um, da indagare secondo me. Io non, non posso rispondere perché io non lo so, um, ma forse una, um, un, una ricerca nel futuro lo potrebbe indagare, sarebbe molto interessante. Grazie, uh, è un'idea che non avevo. Al momento non vedo altre domande, magari ne aggiungo eh, una io, più legata alla, alla scelta dei, dei casi di studio, eh, quindi come è avvenuta eh, questa scelta, eh, ovviamente le questioni della, della rappresentatività dei singoli casi di studio, in particolare Hamburgo, Ulm, Bari, Bologna... Eh, si, con, immagino che, che si, si devono sposare, si leghino anche a questioni molto più concrete legate alla disponibilità degli archivi, all'apertura di archivi. Ecco, Come è avvenuta la, la scelta di questi casi di studio e quali eh, limiti eventualmente ha incontrato nella, nella pratica della ricerca? Um, sì, in, infatti hai, hai, um, hai ragione, um, la, la scelta um, è venuta per prima cosa, ho cominciato a Berlino quando studiavo, eh, sc avevo scelto Hamburg perché um, c'era un quotidiano importante che esisteva nella, nella biblioteca di Berlino, um, Hamburger Abendblatt un, un quotidiano importante locale di Hamburgo e così. Ho cominciato con Hamburgo e poi sono, ho fatto Erasmus a Bologna e sono andato, andata nell'archivio sapevo che Bologna um, avesse questa tradizione rossa, e non, non sapevo uh, naturalmente che fosse un archivio così grande del PC a Bologna, quindi sono stata molto fortunata anche perché c'era un bestand um, uh, un, um, un, uh, un un fondo grazie, un fondo um, archivistico de, um, della DC DC regionale della mia, Emilia Romagna eh, federale e comunale quindi c'è una Um, una Quellenbestand um, molto molto ricca per Bologna e questo è importante soprattutto per la DC perché ho provato a trovare un altro fondo locale o provinciale per la DC ma è molto molto difficile c'è um, questo quest, quest archivio molto bello a Roma dove sono stato uh, la fond Oh, non mi ricordo bene, mi scusi sono Lo Storzo un... Grazie, l'istituto Storzo eh, e c'è molto materiale ho, ho visto quasi tutto anche tanti, tanti, tante lettere dai provinci eh, che, che mi hanno aiuto a capire cosa, cosa va però non ci sono quasi per nulla delle, eh, fonti, fon, fondi sui su, comitati provinciali e eh, comunali. Um, ho, ci sono nella, nel sito web però quando si scrive non, non si risponde e così ho scelto Bari più o meno perché esiste un pochino, esistono un po' un, un fondo così forse su, DC, ma poi c'è um, il Uh, il fondo Aldo Moro nell'archivio um, nell dello Stato a Roma e così tramite Aldo Moro che uh, rappresentava Bari e uh, la circoscrizione uh, potevo un po' mh, indagare questo, questo luogo. Um, volevo um, um, indagare pure un, un altro un'altra città um, nel uh, nord, uh, nord est per la tradizione forte cattolica ma non sono riuscita, riuscita a trovare fonti uh, che, che mi che permettevano um, e poi per la germania ulma è stato non mi ricordo bene ma Forse anche per i quotidiani, perché la stampa, no? la stampa locale per me è stata una, una fonte molto, molto importante e molto um, sottovalutata secondo me, perché um, no, noi um, come storici um, studiamo sempre i grandi uh, no? la, la, la stampa importante, pensiamo, ma la, legge, la gente comune legge stampa locale, questo è per loro um, fino ai anni 90, soprattutto in Germania um, importante e così ho scelto Ulma è un po' difficile perché Hamburgo e Ulma sono due, non sono veramente città cattoliche e non sono veramente città um, industriali però neanche Bologna lo è neanche Bari quindi ho scelto un po' un design di città che non hanno un profilo molto molto chiaro, sono più un po' multiple. <ride> quindi um, è così. così. E Hamburgo e Bologna sono, sono comparabili uh, perché no, sono centri del socialismo, diciamo, a partire dai, dal, dal nove, dall'ottocento, quindi nonostante Hamburgo è molto più, più grande ovviamente che che Bologna e forse Milano o, o um, um, uh, forse, non lo so, Napoli uh, sarebbero uh, stati interessanti pure. Però um, dovevo limitarmi sicuramente. La ricerca funziona effettivamente così. Ehm, al momento non vedo altre domande quindi faccio l'ultimo appello, ora o mai più, eh, sembra mai più, e quindi direi che possiamo senz'altro avviarci alla fine di questo riuscitissimo seminario web. Eh, non so se il direttore vuole aggiungere qualcosa, qualcosa salutare. salutare. Saluto. Allora, facciamo così. Grazie di nuovo anche da parte mia per un bel discorso, anche per una lunga eh, discussione eh, che a me sembrava molto interessante, perché abbiamo discusso diversi punti importantissimi di questa tematica. Ehm, rimaniamo forse così che i nostri webinar continuano eh, fra un po' con eh, una presentazione del libro di Gustavo Corni eh, della Repubblica di Weimar, forse è interessato di collegarsi e eh, eh, eh, eh, di, eh, eh, di nuovo grazie eh, eh, perché è un gran sforzo naturalmente anche in questo periodo di farlo noi incominciamo adesso di insegnare ehm, eh, all'università anche a Friburgo suppongo e questo costa tempo eh, e anche questo intervento ha costato tempo di nuovo grazie per aver fatto ok